Sia chiaro che questa ragazza è una cosa fatta esclusivamente just for fun Non ho l'obiettivo di migliorarmi seriamente Volevo giusto fare questa cosa per divertirci e vedere quanto cringe uscirà fuori In realtà l'idea di questo video mi è venuta da Stepney, che saluto Che aveva fatto un video in cui anche lui provava Arena per 7 giorni Quando l'ho visto mi ha incuriosito così tanto che volevo fare questo esperimento assieme su di me Intanto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di attivare la campanellina Altrimenti vi perderete tutte le prossime challenge e video di questo tipo di Fortnite e anche di Minecraft Ok ragazzuoli Allora Io sinceramente non saprei neanche dove buttarmi Perché il competitive di Fortnite non lo seguo da un po' E tra l'altro ragazzi Io a Fortnite non gioco da una settimana Perché era un botto in realtà che non registravo Sto andando proprio nella tana di tryharder. Ok mm. credo che il tizio stia lì Si sta facendo del legno Ok drop il 33 triplo Vabbè distrutto No no fra Non te ne vai Non te ne vai Non scherzare Dai l'ho fatto scappare Cavolo Oh uh, Cioè veramente dovevo acchiappare questo tizio fastidioso Modifica Dai, dai, dai, dai. Uh, ho rischiato. Ok, quest'altro tizio sta qui vicino, però potrebbe stare in high ground. Meglio salire, dai. Uh, da dietro no, però. Uh. Però, io forse sono un po' più intelligente. Forse sono solo meno stupido in questo caso. Mmm. Qua. No, sono morto. GG. Ok, stavolta ho gli edges. Uh, sta epica, dai. Te pareva, te, te pareva. Ok, gente in zona, calmi. Hai visto? Il fucile a pompa più figo del mio questo. Ok, però gli è andata male. Cavolo, c'ho cioè il tizio della taglia su di me e il tizio della mia taglia sempre su di me. Non è che abbiamo due taglie reciproche. Ok, uno è andato. Ed era anche il tizio della mia taglia, credo. Il tizio là. Non mi ha visto. Avrei tentato di spararli ma sono così confusi da colpirsi da soli. Cioè, una a terra, e questa pure l'altro a fianco. Crede che io non l'abbia visto, serio. Ok. Va bene. Forse in questo caso avere ground non è una bella cosa, sapete? Uh. Ok, una terra. Perfetto, mi ha dato un po' di vita e un po' di materiale. Uh, vinta? Seri, ragazzi, ok. Wow, ci sta per oggi, dai. Ok, boys, seconda giornata, andiamo. Eh, una cesta epica, io l'avevo sentita, credo sia sopra. Ok. Eh, a AK, pozza grande, buono E beh, signori, è molto interessante questo game eh? Questi sono quei game che palesemente prendo e butto Perché tipo ho inciampo su una buccia di banana Ok, sta un tizio lì eh. Ok, pensavo fosse più forte, a dire da tutta. Questa cosa mi ha un attimo tranquillizzato Ok, GG Fatto ragazzi, è che io mi dimentico che sono in un'arena bassa La gente che trovo non è forte Quindi posso permettermi di fare un po' più lo sborone Tra l'altro ragazzi, io stavo in realtà pensando di estendere il progetto di una settimana A un mese Quindi vedere un mese effettivamente di arena Quanti risultati portasse Ovviamente ragazzi, sempre fatto just for fun e In maniera chill, però secondo me è interessante Dipende da quanto vi piacerà questo video Quindi mi raccomando, se lasciate un like Non fa mai male Vabbè raga, ma questi sono tutti scarsi però So pure stupido io eh, fatevelo dire Mamma mia È uno Credo che mi tocchi utilizzare una bouncer Oh Cristo Ok Diciamo che non era quello che mi aspettavo Vabbè è morto raga, GG Per il tipo GG Cavolo Vabbè sono stato stupido io Quella di prima è stata una brutta batosta Però stavolta non mi farò eliminare così facilmente Oh, <ride> divertente Stavo dicendo ragazzi, una delle cose fondamentali è avere sicurezza nelle mosse che si fanno nel gioco Cioè il uh, sapere che nonostante tutto, nonostante tu veda un nemico forte, puoi batterlo Bouncer eh 110, bella Colpito, dai Woo! gg io letteralmente non sento nessuno per intere partite Poi all'improvviso mi trovo 30 spari addosso Ok proviamo a entrare qua White ok GG Voglio però levarmi da dentro queste zone chiuse Mamma mia ragazzi, letteralmente annullato il corpo devo... Mamma mia, ok sono vivo Non so cosa ho fatto, non è stato niente di divertente però Probabilmente la farò se non mi sbrigo Oh bello, bello ah. Sono altro tizio là sotto Guarda, guarda, ma no Secondo me me lo so bloccato proprio 154 dai c'è un altro tizio dietro l'ho lasciato con 16 Vabbè per oggi va bene andiamo a domani Eccomi qui per il quarto giorno perché il terzo non sono riuscito a registrare quindi, quindi passiamo direttamente al quarto Oggi signori mi sento proprio aggressivo come piace a noi Così diretti pleasant park proprio ta ta Uh gli è andata male brother mi spiace per te Oh, bello sto colpo. Non ho capito dov'era o no, l'ho capito. Madonna, dove vuoi? Io insisto a Lake. Dov'è? Dov'è? So che ci sei. So che ci sei, Vieni qua. Uno, andiamo. Devo tryhardare, devo tryhardare. Io sono andato nella patria dei tryharder e devo accettare che ci siano dei tryharder. Sono circondato dalla tipologia di nemici che ho sempre odiato. E ora ragazzi, devo diventare uno di loro. Uh, questo mi ha fatto male Mamma mia come gioco da schifo Ho registrato tipo tre partite senza registrarle Ok, iniziamo bene stavolta te pareva, e te pareva so, Solo questo potevo trovare all'inizio Lo sapevo, lo, lo sapevo era, era palese, cioè Non lo so, il senso di ragno Fatemi fare un attimo una cosa Non ci riuscirò mai, però voglio provarci almeno Dai che ci sta Godo Dai che è spaventato sicuro uh che bello giocare male e vincere i fight. Uh Bloccata. Uh Carino. Godo. Scendi, scendi. Scendi, vai, vai. Volevi farmi la kill, carina. Volevi fare la clip. Con me la volevi fare la clip, caro. Vieni, vieni, vieni. No, no. Con chi la volevi fare la clip? Con me la volevi fare la clip. Sì. Con me la volevi fare? Più si gioca in arena, più si diventa toxic Sono inquietante, raga Mi sto trasformando Uh, ciao Non avevo mica visto io, eh Ah, ho sbagliato l'Aleground Retake Questo mo' è meina Ma eh. questo voleva... Cioè, serio? Ha cercato di... Ma qua, ma c'è l'A-Bot, ma che? A parte che c'è un altro tizio che sta sparando Godo Ma oggi sono diventato ninja col scecchino, sbaglio Perché? A me sembra una trappola sta cosa Per farmi andare da lui Ok e lui aveva uno sputo di vita Oddio quasi quasi Vorrei abituarmi a giocare col cecchino quindi credo di tenermelo Inevitabilmente ragazzi devo migliorarmi se voglio cercare di salire un po' in arena E il cecchino è una di quelle poche cose che ho sempre rifiutato a priori E, e quando la trovavo dicevo no non la so usare non la uso Non è il giusto approccio e quindi voglio provare a sbatterci un po' più la testa Colpito godo Ok, ora lui si curerà a profusione e noi cercheremo di dargli fastidio. Devo avvicinarmi senza farlo curare. Vabbè beh, te splash, quindi non conta. Vuole lanciarsi? No, no, io lo lascerò fare. Dai, che si vuole lanciare. Si è lanciato. Vabbè, è lì, è lì. 28-42? Si è fermato, che ha fatto? Ma era lui? Sarei tentato di prendermi l'high ground lì sopra. Una zona molto in vista, ma praticamente una volta che sei salito lì sei inamovibile. Ok, da ora basta materiali, categoricamente basta. Tanto, qua siamo un po' tutti distratti. Quindi, è da giocarsela così come viene. Ok, però mi servono qui materiali. Cavolo, se li ho presi sto tipo. Devo mantenere le ground, devo mantenere le ground e tutto a posto. Dai, Dai, ma porca miseria. No, l'ho sbagliata, non lo vedo. No, secondo cavolo, c'avevo un ground della madonna. GG, ragazzi, per oggi va bene. Ah questa cosa finirà male Oh comunque rispetto a ieri è un'altra frippa eh Tanto per dirvelo Un'arma in fretta ti prego che tengo un tizio sopra Se lo sorprendo full scudo Non credo che gli renderò le cose semplici Quindi facciamolo Ok 46 Vabbè ah, mi spiace per te bro Ok 20 uh, Questo gioca di fucile a pompa? Sì, è bravo col pompa ok Brother Mi sa che gli è andata male Buttarsi in zone affollate nelle arene All'inizio è sempre molto più divertente che farlo nelle pubbliche Morto. Dai, subito salgo. Perché non so dov'è l'altro. Serio che non ha capito dove sono? Ah, non l'aveva capito. Ok. Uhuhu. GG, man, clappato. Ok, questa non era così smirata. A pensarci meglio. Cavolo, ragazzi, ce ne dobbiamo andare subito. Dai, che ce l'ho in safe. Dai, che me lo lascio in safe questo qui. Dai, così. Oh, uh, ma che stanno tutti a cecchino a me qua? Andiamo. Ok, frate dai. Cadi, su. Grazie. Ah, una terra Eh, questo si sta avvicinando però Oh, calmo, brother Brother Big white Belli, raga Sono altro sotto Bella, bro Come va? T'è a posto? Partita vinta E per oggi va bene così, guys Oh, mate Quanto è divertente questa cosa Ok, due pozze grandi una cosa veloce, dai io. Non so perché sono venuto a Celti Tower Se ci passava pure sopra il bus Oh, cavolo Fra, oh, ma questo parte col P90 Ma che E' eh, nammo Sì, questo c'aveva il set Che tutti volevamo Startiamo bene, insomma, eh. No, cecco, ti prego, mi serve ora. Godo. Godo. Andiamoci a più a sti, sti materiali Ah, infiniti. Ciao. E tu dove sei uscito? Uh! Man! Clappato! Devo clappare. Cavolo, eppure era più forte di me, eh, palese. dai godo gg man molto bravo anche lui Me devo andare però da qua raga abbiamo tirato secondo me veramente troppa attenzione stavolta uh 132 brother fatto malaccio mi sa cavolo raga no me lo devo portare lo scar lascio il cecco che dite provo la follia mi sono levato le pozze piccole sto puntando molto sulle mie kill e poco sulle mie cure cosa che non facevo credo dal 2000 mai 56 ma sei serio questo mi farà male, mi sa Vabbè, me lo sono meritato Andiamo Grazie Morto, mi sa? GG, ragazzi, per poco, cavolo Oh, mate Eh, ok, allora lasciamo stare qui Qui vediamo la pistola rara, va bene Mamma mia Mi spiace, bro, ma devo farlo Ne va di un 50 di scudo, scusami Ah, ragazzi, io ve l'avevo detto, però o mori da OG O giochi così a lungo Da diventare un tryharder Ma che cavolo? Oh, per dove Ah da sotto Ok Ma come Come ha fatto Ma dai Bella bro Vabbè Si è visto da come ha piazzato la, la, la bouncer Che non era forte Vorrei giusto aspettare questo, ma... Poverino, dai, no, Vabbè non se lo meritava neanche. Cavolo. Ok, abbasso, ping questo. GG. Wow, bella questa. Ma che cosa? Ho un'idea siamo in quattro e il game vorrei provare a portarmelo a casa quindi mi nasconderò per il momento Ok il terzo sta lì E secondo me non ci sta più Se non ha bouncer questo raga me lo distruggo Credo che non sia già saltato Ciao bro c'è a posto? Peccato per il 200 di vita che avrei potuto avere però Il fatto è che il tizio è distrutto ha poca vita GG Ok Ultima giornata, boys. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. È stato un viaggio piuttosto complicato, ma voglio concluderlo con una vittoria. Non ci crede nessuno Stavolta però cambiamo skin In sette giorni non l'ho mai cambiata Ma ora voglio farlo E quasi quasi flexo questa piuttosto vecchia e Poi ovviamente vi ricordo all'interno dell'item shop Sempre solo il codice creatore forte Come vedete a schermo accettate Ciao Ma mi sto avvicinando veramente così tanto Alla lega campioni No dai ti prego Ah Prima arma col shake è sempre divertente Avevo visto un video In cui dicevano che gli oggi Prendevano la chest in questo modo E sì, Ragazzi è vero Cioè letteralmente a me Non era mai venuto in mente Di prendere questa chest Se non in questa maniera perché all'inizio le ceste se le rompevi così Non ti davano il loot E cavolo è vero Ah non ha capito dove fossi va bene Vai vai bravo brother complimenti grazie mille per la kill E perotti non aveva proprio capito dove fossi 31 GG Questo aveva però roba interessante infatti Starei tentato di portarmi anche le pozze piccole ragazzi Però nell'ultimo periodo Mi sto abituando molto col cecco Vabbè facciamolo dai mi ci sto mettendo molto a mio agio ragazzi Ed è una buona cosa perché ti permette di fare Molte kill Cioè letteralmente ragazzi io Il cicchino non l'ho mai utilizzato in quasi 3 anni di Fortnite Eppure finalmente mi sono deciso E non mi vento della mia scelta Cavolo la Lake non è stata per nulla lotata Mi spiace man. No, Non c'ho le Bowser Mannaggia a me quanto sono stupido Dai GG man scusami ma cavolo, io sto diventando un tryharder, fermatemi, guys Non ce la faccio, ragazzi, sto diventando come loro Lo sento, ragazzi, è più forte di me Sento che è sbagliato, ma è il potere del lato scuro Eh, mi sa che la battaglia finale si terrà qui sopra, guys Tanto sto in safe, ragazzi, non ha senso muovermi, attenzione Sta prendendo materiali, credo Sta finendo i materiali, ragazzi, sta finendo i materiali Se gli faccio finire così non ce la fa più Se continuo così non ce la fa una certa Ma che il cecchino, è proprio un'altra cosa Cavolo ragazzi, come avete visto, sono migliorato Non abbastanza, non sono assolutamente forte Però è stato figo abbracciarsi all'arena di Fortnite Perché alla fine non l'avevo mai fatto seriamente Ripeto che il tutto è stato fatto just for fun Però, se quello che avete visto vi è piaciuto E raggiungiamo almeno i 2000 like a questo video Potrei estendere questo progetto addirittura ad un mese di allenamento in arena e vedere quello che ne esce. Certo, sì, Fortnite è cambiato e l'arena non è proprio il mio stile di gioco, però in maniera molto chill, così tanto per fare qualcosa ci sta. Quindi, boys, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina. Ed ehi, hey, noi ci becchiamo alla prossima.